Ehi hey, giovine! Ciao! Con questo fai colazione? Con cos'è che fai colazione? E eh certo, la mattina, una brasiliana, un kindergarten qui... È l'ideale! <ride>